Allora, vi faccio una breve introduzione così non vi rubo tempo, perché oggi, come sempre, quando siamo in questa stanza, lavorate voi. Ehm, allora, riprendiamo quello che in realtà avevo già tentato di fare mercoledì scorso, che era quello di ragionare insieme a voi sui requisiti del nostro famoso sito, no? che svilupperemo durante le ore di laboratorio. Ehm, no, scusate qua. Allora, giusto per richiamare quello che abbiamo visto giovedì scorso con Torchiano, eh, noi a un certo punto dovremo preparare un documento di requisiti, no? un documento di requisiti che deve avere le caratteristiche che vi ha raccontato e se avete colto, in realtà ci ha raccontato una struttura standard di come le norme internazionali prescriverebbero, no? debba essere un documento di requisiti fatto da una struttura anche abbastanza eh, complessa no? articolata dove ci sono i requisiti utente sulle cose che devono essere fatte l'architettura poi c'è la specifica dettagliata i vari modelli ma poi eh, ci siamo un pochino semplificati la vita dicendo vabbè ma tutta questa sovrastruttura forse non ci serve se dobbiamo gestirsi i progetti interni e quindi questa è la struttura semplificata no? con cui noi andremo a lavorare dei documenti per, dei requisiti ehm, dove, tanto per allineare la terminologia con quello che si era visto anche nella parte precedente di questa presentazione, di queste slide dove si parlava di requisiti funzionali e requisiti non funzionali i requisiti funzionali vanno a finire nel punto 3 i casi d'uso cioè come gli utenti e quali tipi di utenti Andranno a utilizzare il sistema. I requisiti non funzionali vanno a finire tra i punti 4 e 5, no? eh, perché altri tipi di requisiti di tipo tecnologico, dove la tecnologia è sempre un po' a cavallo tra quello che è requisito e quello che è progetto, perché fai sempre una scelta quando dici uso una certa tecnologia. No? Eh, però, mh, come sempre, il confine tra dove finisce il requisito e dove comincia la progettazione poiché sono entrambi frutti di ragionamenti di persone che ragionano su un problema, è un po', in alcuni aspetti è un po' labile, nel senso che a un certo punto devi prendere delle decisioni anche molto presto, mh, su cui basare tutto il resto. Mentre invece gli altri requisiti punto 5 sono tipicamente quelli non funzionali, quelli qualitativi. Allora, eh, vorrei che provaste no, a fare l'esercizio di applicare questo modo di ragionare dove, torno indietro un attimo, dobbiamo per quanto possibile dire che cosa il sistema deve essere e deve fare e non ancora dire come, questo sarà poi, diciamo così, eh, oggetto della fase di progettazione. Allora io quello che ho fatto eh, per aiutarci in questo passaggio è quello di creare delle schede di lavoro che sono di questo genere, in cui ho preso, mi sono riletto il testo del, del sito, no? la descrizione, la vision statement che avevamo visto insieme, e ho provato a estrarre no? le principali funzionalità che lì erano suggerite. Non ho fatto ancora nulla, no? non ho fatto nulla di intelligente, diciamo così. No? Quella la parte intelligente la faccio fare a voi. Eh, e quindi ho estratto le funzionalità... Eh, Tipologia di utenti coinvolti e l'operazione ad esse permesse. Quindi, la prima cosa è rispondere alla domanda: quali utenti possono accedere al sito? Sono tutti uguali o, a seconda del tipo di utente, potrà fare cose diverse? Hm? E questa è una domanda. Poi il, il resto del foglio è vuoto, nel senso che mi piacerebbe che voi proviate a dare una risposta. Poi c'è seconda domanda. Tipologie di informazioni trattate e operazioni compiute su di esse. No? Queste sono informazioni, sono requisiti statici, no? descrivono il modello. Che cosa tratta questo? Tratta degli stipendi? No. Tratta degli orari? Sì. Tratta delle sedi? Sì. È un po' come, se cioè vogliamo semplificando, quello che si fa quando si pensa a un modello entità-relazione. Cioè, prima vediamo quali sono le entità. Vediamo quali sono le informazioni principali. Dopodiché, cerchiamo di capire che cosa ci si fa su queste, quindi quali processi dovremo poi studiare su questi tipi di dati. Ma dobbiamo prima di tutto elencare, fare un dizionario delle cose di cui stiamo parlando. Okay? Le due cose non sono scollegate quella degli utenti e quella dell'entità su cui il sito lavora, perché chiaramente quando si dirà poi un certo utente avrà la possibilità di vedere o non vedere una certa informazione questa informazione deve essere indicata tra quelle gestite dal sito, è un processo come sempre iterativo, si va per aggiustamenti successivi finché non si riesce a raggiungere la coerenza. No? Dopodiché eh, ho una serie di pagine più, se vogliamo forse più semplici, che parlano di funzionalità propriamente dette, quindi funzionalità relative all'anagrafica di utenti e sedi. Qui ho un po' barato, ho dato per scontato che nella pagina precedente si sia scritto che okay, una delle informazioni gestite dal sito sono gli utenti e un'altra sono le sedi. Non ci voleva una scienza perché era già scritto nel vision statement prima che si parlava di queste cose, no? però un pochino, come vedete non è facile seguire un processo lineare, ci no? sono delle cose che si sanno già ma non le hai ancora dette esplicitamente ma comunque le puoi già conoscere. Funzionalità, che cosa posso fare? Che cosa posso fare relativamente a queste cose qui? Che cosa posso fare relativamente ai permessi di accesso alle varie sedi? È una frasetta questa frase qua, permessi di accesso l'ho presa dal testo. Si parlava di questa roba, ok, allora quella è una frasetta. Quando l'abbiamo letto insieme ci è piaciuta oppure no, ma siamo convinti di averla capita. Ognuno magari l'ha capita in modo diverso. Allora, cerchiamo di mettere nero su bianco che cosa intendiamo con definire i permessi d'accesso alle varie sedi, definirli, verificarli, chi li definisce, cosa, a che livello di granularità. Il permesso di una sede vale per quanto? Un mese, una giornata, tutta la vita, mezz'ora? Dobbiamo deciderlo, perché poi il sito dobbiamo costruire in funzione di questo. E ricordiamo sempre no, gli esempi, e gli, diciamo così, Uh, I warning che ci ha dato Marco Torchiano nella, nella sua lezione dice cioè attenzione alle, alle parole che scrivi perché le parole devono essere il più possibile non ambigue perché altrimenti di nuovo hai fatto un passo avanti, ma non enorme perché diverse persone vanno poi a leggere ci vedono cose diverse in ciò che hai scritto. No? Funzione alternativa è l'accesso dell'utente, questa, questa è quella principale. Cioè, abbiamo fatto questo sito per permettere all'utente di accedere alle sedi dell'azienda. Ok, cosa vuol dire? Entra, esce, come, eh, quando, cambia progetto, eccetera. E cosa capita se cerca di andare in una sede in cui non è autorizzato? Sto buttando solo lì dei flash, poi chiaramente bisogna elaborarle queste cose, no? Funzionalità relative alla definizione dei progetti. No, c'è scritto che le persone alla fine devo sapere su quali progetti hanno lavorato, per quanto tempo. Magari anche dove, magari con chi, non lo so ma sicuramente dovrò dire chi può lavorare su quale progetto, oppure no è una cosa libera. Dobbiamo decidere, la dobbiamo costruire insieme, cerchiamo di fare qualche cosa che sia compatibile con la visione iniziale, ma poi per il resto abbiamo carta bianca e buonsenso, senso, eh, come armi a nostra disposizione. Funzionalità relative al tracciamento del tempo sui progetti, quindi prima parlavo di definizione dei progetti, quali sono che ci lavora, e qui invece quanto tempo ciascuno ci ha speso sopra e che vuol dire anche poi come fanno le persone a dire su che cosa stanno lavorando no? funzionalità di reporting accessibile al singolo utente cioè io come singolo utente cosa posso sapere di me stesso o dei miei colleghi o delle mie sedi potrò, cioè semplicemente sono un oggetto mh, così passivo perché devo effettuare certe azioni ma poi il sistema gestisce i miei dati ma io non li posso vedere, non posso consultarlo, no Probabilmente potrò consultare alcune cose, magari lo storico di quello che ha fatto, non lo so, magari i miei permessi futuri, i miei progetti, il mio monte orario, non so, eh? o meglio, lo so, posso avere qualche idea, voi avrete la vostra, però è un aspetto da approfondire. E poi la stessa cosa, la funzionalità di reporting ai fini del rendiconto orario, che poi è uno dei temi che di nuovo era citato, nel... questo era citato esplicitamente nel vision statement, quello precedente no. No, il requisito sul che cosa una persona può vedere di se stesso non era citato, però nello scrivere questi requisiti mi sono fatto la domanda, e allora quando la domanda ti sale in testa, devi dire mi, devo, mi dovrò dare una risposta. Poi c'è funzionalità di reporting sugli spostamenti, quindi erano i due capitoli, no? gli orari e i costi di viaggio, o comunque le, le spese inerenti al viaggio, il tempo perso in viaggio, vediamo un po' come fare a codificarlo, e reporti reporting sui progetti, cioè il reporting lo fai sul tempo delle persone, sui progetti e sui viaggi, era, era, era ciò che era scritto sul sito, no? Sulla, sul documento di visione. E poi nel documento di visione c'era anche scritto, va bene, tu hai delle funzionalità di, funzionalità di reporting che per definizione stessa vanno a consuntivo, al termine di, la boh, giornata, la settimana, il mese, posso scaricare un resoconto. Ma ci sono anche delle funzionalità di consultazione in tempo reale, e qui tra parentesi, quelle che non siano già ricomprese là, perché magari il report lo posso fare anche a metà giornata, ovviamente mi darà dei dati parziali. Ma a parte quello, a parte far girare un report che magari mi dà da dei dati in corso d'opera, ci sono delle altre cose che posso fare prettamente in tempo reale? Ne dico una, sapere dov'è una persona. Questa è un'importazione che a livello di reporting non serve, però serve adesso. Eh? Sapere chi c'è in una certa sede. Poi non dico altro perché non voglio bloccarvi la fantasia. E poi, oltre a questi, che sono tutti i requisiti funzionali, ho elencato quattro macro-categorie di requisiti non funzionali, che sono i requisiti legati alla usabilità, quindi fattori umani, estetica, coerenza e documentazione. E queste categorie qua scritte in grassetto le ho prese da uno standard dell'HP che usava per descrivere i requisiti in questo modo, giusto per non inventarli. E quindi, uno degli aspetti, in questa macro categoria è quello dell'interfaccia d'accesso, cioè come, attraverso quali dispositivi l'utente finale fa il login. No? C'è la bollatrice, c'è un pc messo lì, hai una smart card, hai una, un badge, hai un palmare, hai il palmare, adesso si chiamano smartphone, eh. boh! Eh, e poi vabbè, aspetti sulla, sulla grafica, sulla coerenza no? questi sono anche meno urgenti affidabilità no? requisiti dell'affidabilità del sistema cosa succede se qualcosa non funziona essendo un sistema distribuito la prima cosa che può non funzionare è la rete quindi un sistema che va progettato per avere le sedi in rete ma che deve poter funzionare anche se c'è qualcosa che non va tra la rete, poi tutte le altre cose che possono andare storte Comportamento del sistema in condizione di guasto, che cosa succede se c'è un'operazione un, un che al un momento non è eh, diciamo così, portabile a termine. No? Eh, poi c'è il requisito, qui abbiamo detto usabilità, affidabilità, prestazioni, e qui è facile banfare, da, deve essere velocissimo in meno un secondo, se, dobbiamo poi scrivere delle cose che saremo in grado di... Di sopportare e le prestazioni non sono indipendenti dal carico del sistema, il carico dipende dal numero di utenti. Non abbiamo mai detto quanti utenti avremo, non abbiamo mai detto quale sarà il limite. Stiamo pensando a un'azienda di 12.000 dipendenti, o di 100.000, o di 37? Eh? E, beh, se è più su più sedi, probabilmente saremo sull'ordine di qualche centinaio, minimo. Ma quanto è scalabile verso l'alto? Con la nostra architettura. Abbiamo pensato a un'architettura che garantisca una scalabilità, no? è già un'architettura distribuita, ma poi questa architettura distribuita avrà poi dei colli di bottiglia per cui eh, non posso scalare più di tanto. E qui per il momento, per fortuna, non siamo ancora tenuti dalla risposta di come facciamo a garantire che sia applicabile un'azienda di, di 100.000 persone, ammesso che ce ne siano ancora sulla terra. Ehm, ma dobbiamo scrivere quali sono i requisiti. No. immaginate di dover mettere un contratto questo sistema sarà in grado di gestire fino a col, con questi requisiti hardware qual è la quantità di dati memorizzata, facciamoci un'idea tutte queste informazioni sugli utenti che ogni giorno si accumulano quando è che mi riempiono i 2 terabyte di disco quanto ci mettono? 3 mesi o 30 anni o un numero in mezzo quando dimensiono il sistema devo anche dimensionare la quantità di dati con cui avrò a che fare se mi vengono fuori delle tabelle di un database di 2 milioni di righe non pensate che poi le query vengano poi fuori tanto veloci eh? che sono tutti aspetti collegati tra di loro e poi l'aspetto che qui chiamava supportability che vuol dire tutto ciò che faccio una volta che il sistema ho finito di programmarlo quindi lo installo, lo configuro lo eh, faccio, metto in opera nelle varie sedi, faccio manutenzione, faccio aggiornamenti, allora manutenzione e aggiornamenti non è detto che se io ho 10 sedi non li farò nello stesso istante su tutte le 10 sedi, quindi magari avrò dei periodi di tempo più o meno lunghi su cui alcune sedi fanno girare una versione del software altre sedi altre, no? quanto è facile, quanto è difficile, aggiungo una sede, cosa capita? Devo rifare tutto? Hm? E quindi questi requisiti qua, no? Dire che cosa ci serve pensare per questo. Ecco, questo è, è, è tutto, diciamo così. N requisiti, ovviamente sui requisiti funzionali sono andato più nel dettaglio, no? Su quelli non funzionali sono rimasto più nel vago una pagina per ciascun requisito non funzionale, eh, tanto per cominciare a raccogliere delle idee. Allora, quello che mi piacerebbe fare è darvi un tre quarti d'ora di tempo, no? visto che siamo all'1.30 adesso, eh, per darvi un po' di tempo per pensare tra di voi, magari mettetevi a, a, a gruppi 2 o 3 no? per fare un po' di brainstorming, io ho queste schede, eh, fatele girare, no? No, magari prendete una, la prima che vi capita in mano, cominciate a pensare su uno di questi aspetti. Poi quando avete pensato, avete messo le vostre idee migliori, magari fate cambio, in modo che sullo stesso aspetto possano ragionare anche eh, più, di, più, più gruppi. E io vi darei appunto 40-45 minuti in modo da, avere, da usare magari l'ultimo quarto d'ora rapidamente per vedere insieme che cosa avete scritto, poi dopo lo passerò in uno scanner, lo, metteremo, lo condivideremo in modo, che, in modo che questo sia poi il primo passo per quello che sarà il documento dei requisiti che scriveremo, a cui ci dovremo poi attenere. Una cosa che scopriremo, ma ve la dico già adesso perché non è una scoperta, ma la vedremo, è che noi scriveremo tanti bei sogni qui. Poi quando faremo i conti del tempo, e dello, dello, del tempo necessario per implementare tutti i sogni, cominceremo a sforbiciare. Ma questo va bene. Ci daremo anche un metodo per sforbiciare, come fare a un certo punto a dire ok, questo lo implemento nella versione 1, quell'altro, se ci sono ancora i soldi, se, se l'azienda è ancora in piedi, farà parte della versione 2. Però di uno deve avere la versione completa in mente o su carta, prima di poter dire da che parte comincia. Ok, non vi rubo altro tempo e vi distribuisco questi fogli in modo casuale, eh, sventagliali così, come il lancio del bouquet, e a questo punto poi veniamo a origliare a contribuire alle vostre discussioni. Mm? Ok, è stato facile? Per niente. Mm? Eh, è giusto che sia così, nel senso che non è facile, eh, la situazione è quella che accennavo a qualcuno di voi, nel senso che è, è abbastanza realistico questo momento di panico, no? nel senso che ti arriva tipicamente chi del marketing ha venduto un sistema e quando va bene ha informazioni di questo genere, io l'ho venduto e magari ti dicono già anche il prezzo e la data di consegna. E c'è quello, Ed è difficile avere tanto di più, no? in molti casi, poi ci sono dei casi fortunati, ma tante volte non è così. Per cui il lavoro comincia no? di andare effettivamente a chiedersi cosa c'è, cosa facciamo, e poi cominciamo ad analizzare il problema, poi faremo delle scelte, probabilmente alcune cose sono talmente poco chiare che sarà difficile diciamo, fare giusto il primo acchito. Allora, io quello che farei adesso è provare a leggere insieme le schede, così tutti hanno un'idea di cosa hanno scritto gli altri, indipendentemente da chi l'ha scritto, questo non è un esame, è un brainstorming un pochino eh, aggressivo. Ehm, e poi vediamo, diciamo, oggi non abbiamo tempo oggi di discuterlo, ma cercheremo magari di darci un metodo per affinare queste cose fino ad arrivare a un documento condiviso che, che piaccia a tutti, poi nella maggior parte i team di progetti sono più piccoli del numero di persone che sono qua però questo processo c'è, si buttano le idee sul tavolo e poi a un certo punto si converge, si trova un compromesso. Eh, una, una notazione, eh, molto non è detto no? in quel testo per cui dice, ma non lo so, devo ipotizzare, è normale, il lavoro dell'ingegnere è quello, no? inventare le cose di buon senso in assenza di informazioni note, se no andremo a fare il fisico, non l'ingegnere, se sapessimo tutti i numeri. Ehm... Attenzione che ciò che è stato venduto è quello. Per cui tu puoi farlo più bello, più figo, più fantasmagorico, più funzionale, eccetera, ma quello è ciò che hai venduto. Quindi se fai di più, lo fai a costo tuo. Quindi ricordiamocelo sempre. Poi lo possiamo pensare per espansioni future, possiamo pensare, ma no, torniamo dal marketing, guarda che questo qui, già che lo faccio, se mi dai 10% in più, fa delle cose molto migliori. Lo puoi vendere anche meglio. Ma è un altro discorso. Adesso abbiamo avuto... No, il compito di far quello. Vabbè, non rubo altro tempo perché abbiamo malapena il tempo di leggere queste schede. Allora, funzionalità, vado in ordine di pagina, no? Utenti coinvolti, manager, risorse umane e impiegati. Dove manager, presuppongo che sia project manager o qualunque persona a livello dirigenziale, questo non lo so, hm? Operazioni permesse ai vari tipi di persone, registrazione, ingresso, uscite, lo possono fare tutti, creazione di progetti lo può fare solamente il manager, quindi mi conferma l'idea che ho capito io che sia il project manager, lei che l'ha scritto lo conferma, eh? però magari lo scriviamo, eh, creazione di progetti, As assegnazione ai progetti, quindi staffing come si dice in gergo bruttissimo gestionale eh, su un progetto da assegnare persone ai progetti, consultazione dei report gestionali, consultazione dei report amministrativi, lo possono fare anche le personali del, del Human Resources, consultazione real-time, consultazione progetti. Questa è una visione abbastanza verticistica dell'azienda, no? in cui la persona può solo sapere che esiste no? e che cosa gli hanno detto di fare. Eh? Ma va bene, è un, è un punto di vista. no? Eh, io ci avrei aggiunto nel senso che quando avevo scritto il vision statement avevo in mente anche un'altra figura che era quella del responsabile della sede cioè, se io non sono responsabile di una sede eh, ho bisogno di sapere chi entra e chi esce a casa mia hm? magari non che cosa fanno non mi interessa, però le persone che entrano e che escono vorrei sapere vabbè, questo è il primo punto di vista funzionalità, tipologie di informazioni trattate e operazioni compiute su di esse. le informazioni sono il dipendente le operazioni sarebbero l'orario di ingresso e l'orario di uscita, e quindi il numero di ore lavorative, identificativo della sede in cui lavora, dati personali, progetto a cui sta lavorando, progetti magari, trasferte effettuate e in programma. Questo delle trasferte è un punto aperto, no? una ferita aperta forse: si può. la persona va dove vuole, o deve dichiararlo in anticipo, o deve essere autorizzato in anticipo a spostarsi? chiediamo lei sicuramente deve essere autorizzato in anticipo col sangue. Ma, eh, progetti, codice identificativo. Poi c'è l'aspetto del tempo. Il progetto è indefinito o dura un certo periodo di tempo, un certo lasso di tempo per cui scade automaticamente l'autorizzazione. L'amministrazione, calendario lavorativo, salario, orario, quote di in trasferte, trasferta destinazione inizio-fine. E beh, quello che non asterisco sono informazioni statiche. Poi ci sono altre operazioni, un dipendente normale ha un accesso in lettura alle proprie informazioni, il manager responsabile ha accesso a tutte le informazioni relative alla propria area operativa e ai suoi dipendenti, può visualizzare i progetti a cui lavora lui o un suo dipendente, ma scendere nel dettaglio solamente dei propri, quindi non può un pochino sbirciare il lavoro dei propri colleghi, ma non troppo. Ufficiale personale ha accesso a tutti i dati personali di tutti i dipendenti, agli orari di lavoro ed eventuali trasferte. Dipendente, progetto, amministrazione, che non è un'informazione in sé, è un gruppo di informazioni, e il concetto di trasferta. Sono grosso modo stati identificati. Sto solo leggendo qua, quindi magari pensiamo se, se abbiamo dimenticato dei pezzi. Sede, vedo mancare sede, questa sì, è un'informazione essenziale. Funzionalità relative all'anagrafica di utenti e sedi. Nell'anagrafica utente registrare anche la sua sede di riferimento. In base alla residenza dell'utente, dato una ragionazione calcolare in quali sedi può operare. Questo è un altro approccio. Dice il... Mi sembra in contraddizione con ciò che diceva il testo. No, del Vision Statement, perché nel testo diceva tu puoi essere autorizzato ad andare nelle sedi. Invece questa frase qua scrive se puoi andare nella sede che sia vicina, in una sede si è vicina. Mm? Mi sembra una cosa diversa. Magari si capisce male il Vision Statement, magari si capisce male questo, però è sicuramente un punto da, da chiarire, perché stiamo dicendo due cose diverse in due posti diversi. Non è colpa di nessuno. È normale nella comunicazione tra persone che richiede un certo numero di iterazioni prima di arrivare a dire ok, siamo tutti d'accordo che l'abbiamo capito nello stesso modo? Non è mai scontato. Individuare il responsabile di un progetto in base alla sua sede e controllare quali utenti può, può lavorare, può coordinare probabilmente. No? Con, ah, scusate, Con quali utenti può lavorare? Responsabile di un progetto Sì, questa è un'informazione che mancava non l'abbiamo citata prima cioè, abbiamo detto responsabile della sede ma Forse era quello che prima si chiamava manager, un manager è associato a un progetto, non è manager in assoluto, no? e quindi questa persona, questa frase qua, è, credo, sia, credo sia un modo diverso di scrivere quello che prima si era detto, assegnare le persone o le risorse, ai progetti, no? che è giusto. Suggerire progetti in base al curriculum dell'utente è bellissimo, peccato che non è pagato, nel senso che potremmo metterlo come espansione futura, sì, ma per ora eh, suggerire cooperazione tra le sedi all'interno di un progetto in base all'ambito di operatività questa fanno parte di intelligenza no? business intelligence suggerisco un sistema informativo che poiché, ma va bene no? poiché sta tracciando le tue attività è in grado anche di elaborarle e suggerirti dei miglioramenti mm? è un po' esula da quello che abbiamo finanziato, dal budget che abbiamo disponibilità della mobilità dell'utente calcolata in base all'età nucleo familiare disponibilità dell'utente questo per i manager illuminati che non vogliono mandare troppo lontano le mamme e quei bambini piccoli. Eh, può, può starci come il criterio di, no, di, di assegnazione ai progetti, no? un ausilio. pezzi. Funzionalità relativa ai permessi di accesso alle varie sedi. Allora, permessi normali, non si legge perché il sito matite piccolo, è leggero. Permessi normali, permessi di accesso alla sede di collocazione di base dell'utente e alle attività in essa svolte. Contaminuti, lettura, modifica, creazione. Sì, io eh, se, se, li vedrei due punti diversi, uno definire qual è il permesso d'accesso e l'altro invece sapere quanti minuti ci hai speso, a meno che questo contaminuti non sia inteso a preventivo, cioè tu quella sede lì non ci vai più di tanto. Ah, contenuti, chiedo scusa, lettura, modifica, e creazione, di questi, ok, permessi di progetto, permessi di accesso alle sedi diverse da quella di base, ma che sono coinvolte in uno stesso progetto, questo è un altro punto chiave da, da, da sciogliere, cioè il permesso lo do alla persona, oppure il permesso lo do a un progetto e quindi automaticamente tutte le persone che sono coinvolte, per permesso scusate, di accedere a una sede, cioè io in quanto nome e cognome posso accedere a quelle tre sedi e qualcuno l'ha deciso, punto. Oppure io in quanto partecipante a questo progetto posso accedere a tutte le sedi che sono state dichiarate come sedi operative per quel progetto lì. È un modello molto diverso. Oppure tutte e due le cose contemporaneamente. Io accedo a tutte le sedi su cui si svolgono i miei progetti più l'A, perché là hanno bisogno di me, fuori dai progetti. È da decidere. Sono tutte scelte lecite. Eh, permessi speciali, permessi di revisione contabile tecnico, quindi c'è alla fine il curiosone di turno che vuole vedere le cose degli altri anche se. Ogni impiegato può sempre entrare nella sede di riferimento, può entrare nella sede in cui è in corso un progetto al quale sta lavorando, l'impiegato può accedere a sedi estranee al suo progetto se riceve l'autorizzazione direttamente dal responsabile della sede. Quindi questo pensa... No? Ci, ci si sta un pochino forse orientando verso una doppia tipologia di autorizzazione se autorizzato in automatico se quella sede gestisce un progetto in cui sei coinvolto oppure può essere autorizzato in modo puntuale da chi lui dice da responsabile della sede quindi qua salta fuori la figura del responsabile della sede che prima nei ruoli non avevamo visto accesso dell'utente occorre anche gestire le autorizzazioni ogni utente ha autorizzato l'ingresso di tutte le sedi o solo di qualcuna beh, mi sembra chiaro, solo di qualcuna, se no non servirebbe questo sistema tutti possono andare ovunque eh, chi ci si l'autorizzazione, l'amministratore centrale come vengono... allora in realtà queste sono domande sulle funzionalità relative all'accesso dell'utente le cui risposte erano nella pagina prima perché avevo separato i due balle, i due punti no? non so, no. ho cercato di fare indipendenti ma del tutto non lo sono quindi, metodo di accesso badge, impronta digitale, retina Esami del sangue, eh? testimonianza delle ultime tre fidanzate. Eh, qual è il grado di sicurezza di questa azienda se uno perde il tesserino? È un fatto grave oppure no? Per proprio di no. Nel senso che se perde un tesserino glielo eh, disattivi e ne dai uno nuovo, cioè, per pagare 10 euro. Eh, il metodo di accesso è direttamente proporzionale al grado di sicurezza. Dipende che tipo di azienda è. Dopodiché, è vero che non sappiamo il budget di questa cosa qua. No? Però la parola sicurezza eh, non, non c'era neppure una volta nel, nella descrizione, nel vision statement. Quindi probabilmente non è il focus principale. Probabilmente il focus principale sarà la semplicità di adozione. Quindi, eh, mio, ma io lo dico anche agli oi, nel senso che dipende, dipende cosa hanno venduto qua. No? Eh, poi la, la scansione a retina non è detto che sia più sicura eh, memorizzazione e identificazione dei dipendenti che entrano ed escono indicando se sono assegnati a, a questa sede assegnati in realtà vuol dire due cose diverse no? la sede di, di, di appartenenza oppure in base al progetto assegnato l'autorizzazione si verifica se un dipendente è autorizzato ad accedere quindi, se no, se ha sbagliato la sede, se ne torna a casa. Questo è stato un po' il. Che okay, vabbè, cosa, cosa vai a fare lì se non sei autorizzato? Magari ti hanno chiamato in urgenza, allora devi telefonare al capo: Senti, autorizzami perché ho bisogno di entrare. No? Dovrà esserci un meccanismo del genere. Eh, definizione dei progetti: Tenere traccia del diagramma Ganti di progetto, vedere il stato di avanzamento del progetto per vedere se saranno ritardi e costi aggiuntivi. Ma Perché? No? Nel senso è bellissimo, ma è un'applicazione di project management che è diversa da un'applicazione di, di time tracking o di controllo accessi, no? magari c'è già nel sistema informativo un sistema di project management, allora ce andiamo a integrare, ma non andiamo a rifarlo. No? Fare qua dentro sto venduto il controllo accessi e ti vendo anche la, il project management, la gestione di, di progetto, di stato avanzamento, eccetera. Inserimento ora preventivo, inserimento ora consuntivo. Consultivo non è che devo inserirle, no? magari le ricavo. Se ho un sistema di bollatura, perché poi devo chiedere all'utente quante ore sei stato dentro, ma sei scemo, ti ho appena bollato. Eh? Eh. Preventivo ci serve. Quindi dobbiamo definire qual è il confine. Eh? Il project management è un'altra funzionalità che può in qualche modo sovrapporsi con quella del controllo accessi, ma non è che se, venduto, se vendo un sistema di controllo accessi... Già che ci sono, faccio anche il project management, no? quindi io questo lo vedrai fuori, fuori budget. La prima tipologia di attività che possono essere associate trasversalmente a ogni progetto: progettazione, sviluppo, produzione e assistenza. Ogni utente, oltre a inserire il tempo svolto, deve indicare anche la tipologia di attività svolta su ogni progetto. Questo costerebbe poco, potrebbe, potremmo metterlo dentro, ma solamente la tipologia di attività. Eventuale scadenza dei progetti, livello di urgenza e riservatezza. fatico a capire cosa possa servire, eh, caratteristiche particolari, da legare gare peculiarità delle varie sedi, progetto, più indicato per una certa sede, progetto X è più indicato per la sede XY che per la Z, per particolarità specifiche di sede di progetto, questo dimostra l'incompetenza dei project manager che hanno bisogno di una guida per capire le sedi, Stima il numero di ore da allocare alle varie aree del progetto, ore o persone, grande parte di grafica, poca programmazione, vabbè, ma questo chi ci frega, no? non stiamo ancora dicendo come farlo. Tracciamento del tempo del progetto, allocazione dei costi su base del progetto, dimensionamento dei costi indiretti da allocare al progetto in questione, stimare il tempo richiesto al progetto, allocazione dei costi sulla base del progetto, gestione dei ritardi della consegna dei progetti, se più a consegnare un certo numero... In un periodo di tempo, e so anche lo stato di avanzamento dei progetti, posso effettuare. però quando voi parlate di avanzamento dei progetti, non è la stessa cosa che il tempo speso sui progetti. Eh? L'avanzamento uguale al tempo, se le persone lavorano tutte allo stesso ritmo, non hanno mai intoppi, non ci sono imprevisti, allora puoi dire: ci hanno lavorato 100 ore, sono arrivata, c'era un preventivo di 180 ore, sono al 55% ma non è così, allora qui servirebbe avere uno stato di avanzamento dichiarato sui risultati del progetto che un po' è fuori da questo no? potremmo fare invece un controllo sul budget del tempo speso eventualmente eh, visibilità l'ordine gerarchico, il senior manager cosa può vedere il responsabile del progetto cosa può vedere come implementare al passaggio del badge in entrata, selezionare un menu tendina aggiornamento del progetto su cui il soggetto andrà a lavorare, ecco questa è una scelta eh, scusate, di come implementare, è una scelta che dice se tu lavori su un progetto ci lavori per l'intera giornata. Forse. Oppure se tu lavori a mattina un progetto e poi vinciti su un altro, cosa fai? Bolli due volte, bolli l'uscita e poi l'entrata? Può darsi, no? Un altro aspetto da, da, da approfondire. Sì o no, in linea di massima sì. Cosa? Boh. Eh, anche se non è una funzione strettamente necessaria, non so quale, questa mi sembra sia necessaria perché ne parlava esplicitamente di gestione dei progetti, forse quelle precedenti no beh ci sono un po' di pagine ma non vi rubo tempo perché vedo che siete tutti già sul piede di partenza queste le scannerizzo, le metto sul sito poi la prossima volta che ci vediamo le riprendiamo e cerchiamo di capire come arrivare a una forma definitiva eh, cercherò di evidenziare i punti da discutere insieme così poi li fissiamo e li decidiamo grazie